Ciao, vogliamo invitarti presso la Casa della Conoscenza, mercoledì 16 novembre alle ore 6, per l'incontro scuola e legalità della Rassegna di Politicamente Scorretto. insegnanti e studenti di Casalecchio rifletteranno sul valore degli 15.000 a scuola per un'educazione alla legalità. I docenti dell'Istituto Tecnico Salvemini presenteranno il loro libro, Mafia e Dura, educare alla cittadinanza, e noi studenti della Quinta Più del Liceo da Vinci, insieme al prof. Giacomo Ciacci, e ai rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze racconteremo la nostra esperienza della panchina bianca della legalità. Introdurrà l'incontro con Certo Bepacco, assessore le risorse infanzia e pari opportunità del comune. Inoltre il collettivo Libero del nostro liceo sarà presente per la vendita dei prodotti di Libera Terra.